Come avete letto dal titolo mia sorella si deve operare. Ho deciso di farle un regalo e ora sto andando da lei per chiacchierare e per farvi raccontare un po' quello che sta provando, cosa andrà a fare e tutto insomma quello che c'è attorno. Quindi se siete curiosi e volete ascoltarla guardate tutto il video perché sarà insomma una, una bella chiacchierata. L'operazione sarà tra qualche giorno quindi sicuramente la troverò emozionata, avrà paura e ora ci racconterà tutto comunque. Andiamo. Eccolo. Sono qui con la mia sorellina Martina Poi, Ciao come. come vi ho anticipato mia sorella deve operarsi Quindi ora siamo qui rispondiamo a qualche domanda che gli ho chiesto di farmi su Instagram E lei ci racconterà un po' insomma come si sente, cosa dovrà fare Visto che ancora si deve operare, si dovrà operare tra poco Raccontaci un po' come ti senti Allora è da un po' di tempo che, che ci stavo pensando Però ho un po' paura e niente, Sto un po che calma no. non, non sanno cosa, cosa fai. E Mi spacca il naso <ride> mi fanno la calma. Io sarò si sì, dovrà operare al naso, farà la rinoplastica, giusto? Sì. Ci hanno chiesto anche che cos'è la rinoplastica, giustamente. Quindi ci spaccano, non <ride> fanno un cazzo, io starò a tenerti la manina. L'accompagnerò io. Andiamo in Albania, eh, da clinica Kate, dove insomma già diverse persone sono operate. Quindi sappiamo che sono molto bravi, sono molto gentili, sono stati super disponibili. Anche se mia sorella in realtà non è che ha avuto tante domande da fare, <ride> non ne ho fatte molte. Non ne ha fatte molte, ti verranno sicuramente prima dell'operazione. <ride> quindi, che cos'è la rinoplastica? Ti spaccano il naso? Tutto? No. Uh, sì, Dico come devi rifarlo, cioè eh, io che la... devo rifare la gobba, suppongo. Ok, rifare il naso, sì. giusto? Sì. Ok, come mai hai deciso di farlo? E eh, Non mi piace. Perché il mio naso quando ero piccolo era bellissimo, però sì. che bello che era. E poi mi è venuto gobbone di un'altra età. <ride> <land. ride> è semplicemente un fattore estetico, non c'è assolutamente niente di male. Mia sorella si sottoporrà a questa operazione. Per rifarsi il naso, uh, un'altra domanda era: come ti senti in questo momento? Cioè, tutte le, tutte le tue emozioni. Hai ansia, ti stai cagando addosso? No, sono emozionata, emozionata perché non vedo l'ora. Ok. Però mi sto cagando addosso. <ride> allora... Ho paura! cioè Ho paura nel senso è importante come operazione. Eh, sì, è un'operazione Quindi... importante. Ho ansia anch'io come tranquillizzare la sorella sarò tutto il tempo di fianco a lei insomma affronteremo questa cosa insieme ho deciso di farle questo regalino speriamo vada tutto bene oh, <ride> no, andrà tutto, andrà sicuramente tutto bene perché sono bravissimi tra l'altro da quello che ho capito verrai operata dal miglior dal miglior, dottor, chirurgo. Dal miglior chirurgo della clinica se c'è un consiglio qualcosa che vuoi dire a, alle persone che uh, sono indecise se farsi un'operazione o meno magari vorrebbero farsi operazione al naso, mm. però sono un po' indecise, perché magari hanno dei dubbi e delle paure. Tu, come hai affrontato la tua decisione? Cioè, che la prima volta che ti ho chiesto di farlo, tu mi hai detto di no. No, perché... Cambiato idea. perché scusate, allora, uno che mi manda un vocale mi dice uè Marti, ti vuoi rifare il naso? Lo prendo come un insulto io, perché no, scusami, no. come dire, tu che hai il naso brutto, vattene a rifare. No. Quindi all'inizio ti ho detto di no un po' per ripiccano, però poi ho detto a me. Quasi quasi. Però io me lo voglio rifare e rifacciamocelo. Abbiamo consultato la clinica, mi hanno mandato, mi hanno chiesto delle foto di profilo. Sì. E, e mi hanno mandato un, un ritocco, un del naso che Beh. mi andranno a rifare Per farlo stare bene col, col mio viso, no? cioè, esatto. te lo rifanno in base all'estetica allora. all del tuo viso E quando l'ho visto ho detto sì mi piace Ok, perché io ho sta roba che non sono molto, cioè sono molto diretto Ma io non è che voglio offendere, ah, cioè è semplicemente che io sono fatto così, dico le cose tipo, Perché io non ci vedevo, appunto non ci vedevo niente di male Quindi l'ho chiesto con tutta la tranquillità eh di questo mondo passeremo lì tipo una, circa dieci giorni dieci se ho capito bene prima. quindi andiamo lì il giorno prima il giorno dopo subito si opera farà degli esami preoperativi pre preoperazioni pre eh, sì. quei giorni che passeremo lì sarà giorni di cure sì, mi metteranno i tamponi al naso e poi il giorno prima di tornare mi toglieranno. Ok. Mi fanno un'anestesia totale e l'operazione dura mezz'oretta circa. Quindi una cosa non rapida. Dura tanto. Poi dovrò stare la, la notte in clinica. E io starò lì. Sì, quindi diciamo che l'operazione in sé per sé dura poco. Quello che dura di più è diciamo e... la ripresa, eh, sì. la cura ovviamente, perché comunque è un'operazione, come abbiamo detto, importante. Poi niente, quando mi toglieranno i tamponi dovrò tenere per un Circa un cerotto sul naso. Quindi niente, io l'accompagnerò, vi terremo aggiornati su tutto il percorso che farà mia sorella, sia prima dell'operazione, sia durante che dopo, qua su YouTube tramite questi vlog, questi video e nelle nostre storie Instagram, quindi andate a seguirci se volete seguire un po' più nel dettaglio quello che accadrà. Oh, direi che abbiamo risposto abbastanza domande, dubbi e abbiamo raccontato un po' quello che andremo a fare. Augurate tutti in bocca al lupo a mia sorella, stateci tutti vicini perché stiamo per affrontare una operazione importante, l'abbiamo detto tipo dieci volte però, anche. Okay. E niente ragazzi noi siamo contenti di condividere con voi questo percorso, siamo sicuri che insomma starete vicino a mia sorella ci sosterrete, poi nel prossimo video probabilmente sarà il giorno dell'operazione, quindi ciao! ciao.